Ha Un oggetto troppo grande per chiamarlo spada Troppo spesso, troppo pesante e grezzo Non era altro che un enorme blocco di ferro E con, grandi... con questo grandissimo ingresso scenico Buonasera, benvenuti e bentornati nel canale. Nel nostro bel canale della Lockendil. Lo... Benvenuto Gab, ciao Gab Benvenuto Valentino, ciao Vale ci accoglie con una citazione famosissima di My Little Pony, se non sbaglio, vero? Esatto, esatto, sì, dell'ultima stagione di My <ride> Little Pony No, chiaramente una eh, citazione forse la più famosa di Berserk Perché? Perché eh, finalmente partiamo con una delle nostre nuove rubriche Ovvero tu come lo fa resti che abbreviamo in TCLF che cos'è questa rubrica per chi magari non avesse seguito la live di domenica scorsa è un appuntamento in cui vi consigliamo giochi di ruolo e anche come giocarli come impostare le campagne e tanto altro per mettere in scena le cose che ci piacciono film, serie tv, romanzi, libri fra cui anche fumetti, manga eh, abbiamo scelto di partire con Berserk perché purtroppo un mese fa, circa peraltro, quasi, quasi precisamente, è venuto a mancare Kentaro Miura, uno dei maestri eh, del fumetto giapponese, autore appunto di Berserk, e quindi ci piaceva, eh, ci piaceva partire omaggiandolo così a modo nostro. Come funziona? Come dovrebbe funzionare TCLF? Questo è il primo appuntamento, quindi fateci sapere anche stasera, anche nei commenti sulle nostre pagine, insomma, ehm, eh, se vi piace, se, se c'è qualcosa che, che potremmo fare per mi migliorarlo e cambiarlo, funziona così. Noi vi consiglieremo quattro titoli, quattro giochi, e anche appunto eh, non solo di comprarli ma, o di prenderli, ma di, anche di capire il perché sono... Il perché le abbiamo scelte, il perché sono simili appunto alla cosa di riferimento, in questo caso appunto Berserk e poi la domanda tu come lo faresti è rivolta anche a voi, nel senso fateci sapere voi anche come mettereste in scena Berserk anche sia commentando le nostre proposte ma anche dandone di vostre. Quindi io direi che se l'audio e il video va tutto bene, se mi dite che siamo a posto, direi che possiamo partire con la nostra eh, chiacchiera. Fateci sapere in chat se va tutto bene. Intanto ciao a tutti, come sempre siete tantissimi ragazzi. Allora, cominciamo, Gab, direi partendo dal definire cosa definisce Berserk. no? Generi, temi, eh, di che cosa parla e cosa... Uh, appunto da, da che cosa abbiamo preso spunto uh, per no, i nostri giochi mm, cerchiamo di fare un, una lista proprio di, uh, di cose che definiscono berserk prego ti lascio partire allora diciamo che per definizione la definizione più grande l'insieme più grande di tutti è che berserk è un fumetto fantasy dai toni occidentali anche se fondamentalmente è scritto e disegnato da un autore orientale e quindi direi che fantasy comunque è il primo, il primo tema che possiamo prendere in considerazione. Poi sicuramente tutto l'aspetto dark e horror che ha l'ambientazione di Berserk essendo un, un manga decisamente cupo e, e inquietante sotto diversi punti di vista. Poi un altro punto importante direi che il fumetto berserk stesso si basa su un tema che è la colonna portante di tutto il manga che è il seguire un sogno no? su, su berserk tutti i personaggi anche se uno in particolare seguono un sogno e per seguire questo sogno fanno dei sacrifici e perdono qualche cosa quindi anche questo, se vorrà essere trasportato in una, diciamo, in, in, nei nostri giochi di ruolo, secondo me dovrà essere un tema forse centrale dei, del gioco stesso. Poi, beh, direi che un'altra cosa che non è da meno, ma che è molto importante, è sicuramente il fattore della violenza. Perché Berserk, oltre ad essere un fumetto una bellissima storia fantasy, dark fantasy e anche di una violenza incredibile, forse proprio il tono violento del, del fumetto stesso che, che lo rende così attraente, così, e così interessante. Poi non lo so, non, non so che altro Tu Vale, hai qualcos'altro mm, allora, da, da aggiungere? Sono d'accordo con te Anzi, il discorso, il discorso della violenza è interessante Perché effettivamente sì Berserk è inevitabilmente diventato noto Perché, perché all'epoca fu una rottura clamorosa a livello visivo, a livello di contenuti, rispetto ai manga che c'erano in quell'epoca. Però è una violenza che è funzionale, nel senso non è, fine a, non è mai fine a se stessa, qua quasi mai. Quindi questo è un tema molto interessante, sicuramente, um, oltre a tutto quello che, che hai detto che è giusto, oh, Berserkà, se vogliamo anche un sottotesto abbastanza interessante per quanto riguarda la, la politica, se così possiamo chiamarla. Ci sono regni, battaglie, intrighi, quindi anche quell'elemento lì comunque fa è una parte minore sicuramente, non la più importante, non è, non è, eh, Berserk non è un racconto di intrighi sicuramente, però c'è anche quella roba lì, un mondo fantasy appunto grim-dark, insomma... Come si dice, sì, direi che bene o male ci siamo, insomma. E, Berserk non è un serpente, attenzione, intanto queste definizioni così, sì, sono d'accordo, Mike. Oh. E direi che possiamo partire, quindi, con le nostre idee, con i, con i giochi che ci sono saltati in mente pensando a Berserk. Parto io e facciamo anche un grandissimo cambio di schermo, tac... Io se penso a Berserk, se devo dire qual è il gioco più simile a Berserk, con l'ambientazione simile a Berserk, chiaramente Warhammer Fantasy, il Fantasy Grim Dark c'è. Uh, il male appunto perché poi uh, non, non, non l'abbiamo detto ma in un certo pun punto in poi della storia si viene a l'uomo e lo, spe e lo, sì, lo spettatore il, il lettore viene a conoscenza anche di un grande male, no? di un male ultraterreno, la mano di Dio E, e in Warhammer c'è, ci sono le quattro divinità del caos, c'è un mondo che è perennemente sotto assedio diciamo, da queste divinità che sostanzialmente non hanno distrutto il vecchio mondo solo perché sono impegnate a farsi guerra fra di loro e c'è quella che è insomma, la profezia classica del vecchio mondo che appunto quando le, le divinità del caos si metteranno d'accordo per il regno degli uomini non eh, ci sarà scampo quindi c'è già tutto volendo, no? c'è già tutto quello che potrebbe essere molto simile a Berserk c'è eh, la politica, anche ci sono dei regni, ci sono eh, delle, delle lotte chiaramente a differenza di Berserk, qui il fantasy è molto spinto per chi non conoscesse, per cui due o tre al mondo che non conoscessero Warhammer Fantasy è un mondo fantasy, quindi ci sono i nani, ci sono gli elfi, ci sono eh, i mezzuomini, insomma, creature che in Berserk non ci sono, o meglio, le uniche creature che ci sono in Berserk non umane sono i mostri, gli esseri che, che Gatsu affronta, a parte poi in un certo punto, quando peraltro curiosamente diventa molto dungeon, Dungeons and Dragons, un'accusa no? che è stata spesso fatta da un certo punto in poi della storia ed è interessante questo legame peraltro, no? cioè, nel senso, noi ora stiamo parlando di di gio... ruolo di un manga che a un certo punto prende quell'estetica lì, no? quei ritmi lì quando c'è tutta la compagnia con l'elfo, con, con gli oggetti magici, insomma... e queste cose qua. Sicuramente Warhammer Fantasy si presta molto perché appunto il mondo già c'è tanto di quella roba lì, come si potrebbe giocare Warhammer Fantasy? Chiaramente il tema del destino, il tema della corruzione è molto importante in Berserk, c'è cioè un tema che è centrato intorno a un personaggio in particolare, Griffiths, ma non solo, nella, nella storia vediamo tante persone che in cerca di potere, in cerca di anche salvezza, magari in cerca di qualcosa, anche non per forza di come dire, uno scopo nefasto si fanno corrompere è una storia in Warhammer Fantasy se volessimo riprendere questo questo tema potrebbe essere appunto un alleato dei PNG, un amico un parente o il loro mentore che appunto durante la lotta contro uno dei cultisti, diciamo, di uno degli dei del caos invece finisce per essere abbracciato dal, dall'abbraccio diciamo seducente dell'offerta del caos e questa potrebbe essere una buona storia che appunto somiglia molto a quello che succede almeno nella prima parte del manga um, c'è anche l'aspetto bellico perché Berserk nel lungo flashback soprattutto dell'epoca d'oro no? eh, ci, ci fa vedere sostanzialmente la vita di una banda di mercenari no? quindi questa roba si potrebbe riproporre sempre in Warhammer Fantasy impersonando un gruppo di avventurieri, di mercenari che appunto mano a mano fanno cose abbastanza normali finché non capiscono che nel mondo c'è qualcosa più grande di loro e tutto finisce in bacca appunto ecco, secondo me non so che ne pensate voi chat sparateci pure le vostre... Idee sia su Warhammer Fantasy ma anche su altro Secondo me è un gioco che, che ha già tanto già di suo cioè, Anche non volendo andare a sfregnettare troppo Insomma per dire con l'ambientazione eh, Già c'è molto no? Non so tu che ne pensi Gab di questo No direi che hai centrato in pieno in i vari, i vari punti po'. direi Direi che, che Warhammer, secondo me, da questo punto di vista si presta molto bene. Forse eh, lo, vedo, lo vedo più per un'ambientazione per un stile... Um, un mix fra l'epoca d'oro e magari anche una, una, una seconda parte del, del Berserk che... Che conosciamo sicuramente magari meno l'aspetto dark cioè quella diciamo di inizio, inizio manga e quella diciamo di Gatsu in solitaria però la parte fantasy e la parte quella iniziale secondo me la rispecchia proprio bene si potrebbe benissimo adattare ehm... Gatsu is missing attenzione Beh, per no, no, però si, sì. <ride> no però si potrebbe fare non Gatsu Griffith is missing o oh, casca oh casca anche bello Fai casca i, i missing fai loro che parlano e che devono capire che gli è successo Insomma, vabbè. a parte ecco siamo, siamo, un po', siamo un po' fuori però è simpatico se un altro pensarlo ehm, due note sul gioco diciamo finale ehm, il gioco è, è edito da Need Games per il, no per il nostro paese qualora vi interessasse ve lo mostro è un grossissimo manuale, bello grosso, bello cicciotto in stile Fantasy Flight, e con il solo, con il solo base ehm, si può tranquillamente fare tutto, insomma. È, un è uno di quei giochi che basta un solo manuale. Ehm, quello, quello, quello di Manfred è un altro bellissimo spunto, effettivamente Shadow of the Demon Lord, Demon Lord è un altro gioco abbastanza... Esatto. Sì, è molto simile, anzi, forse... Eh, allora, ora io non mi ricordo quanto sia fantasy Shadow of the Demon Lord Cioè quanto punti appunto sulle creature non umane, a parte i mostri Però effettivamente eh, sì, è proprio... Ecco, è un... con Shadow of the Demon Lord forse si potrebbe fare una versione più, come dire, low fantasy Di quello che abbiamo descritto con ehm, Warhammer Non lo so sì, ci potrebbe stare, no? anche Shadow of the Demon Lord si presta proprio secondo sì. me benissimo come, come ambientazione. Sì, anche il sistema appunto è come molto... Come gioco, come ambientazione, sì, Anche sì. il sistema in sé è molto mor mortale, se non ricordo male, quindi ecco, se, vo se voleste giocare l'aspetto del... appunto siamo persone comuni in un mondo che ci butta addosso del delle robe che non comprendiamo, sicuramente è uno di quei sistemi, che di quei giochi che, che ci possono stare. Io direi che possiamo passare anche oltre, eh, lascio la parola a Te Gab, con, con, peraltro questo appunto collegamento l'abbiamo fatto involontariamente perché, perché parliamo non tanto di Dungeons and Dragons, ma di Dungeons and Dragons su Raveloft. Prego. Esattamente. Raveloft... Eh... Edizione storica di Dungeons and Dragons uscita, eh, mi sembra, nei primi anni 90, forse fine anni 80, adesso non ricordo bene, e adesso è stata riproposta in una veste assolutamente nuova con la Van Richter's Guide to, to Raveloft per la quinta edizione. Direi che è un'ambientazione che per tematiche e per uh, tutto ciò che rappresenta nella lore di Dungeons and Dragons potrebbe benissimo prestarsi ad essere un'ambientazione uh, che può riproporre alcune delle atmosfere presenti in Berserk. Ad esempio, uh, secondo me, c'è un particolare periodo dei di berserk che può essere bene rappresentato in reveloft che è il periodo di gatsu solitario cioè il periodo mm. per chi ha letto il manga di cui gatsu è il cavaliere nero che va in giro e trucita bestie all'interno di vecchie rovine vecchi castelli uccide questi uomini corrotti dalla malvagità e da questa mano di, di dio che gli promette chissà cosa in cambio di tutto quello che riescano a, a sacrificare e potrebbe essere un'ottima cosa anche perché il manuale di, di, di Ravenloft è un manuale molto intelligente perché oltre ad essere un'ambientazione ben dettagliata di tutti i vari domini del del terrore di Ravenloft c'è anche una parte importante ma prima vi faccio un piccolo un piccolo escursus su cosa sono i domini del terrore di, di Ravenloft Riverloft è diventata famosa e le sue nebbie sono diventate famose perché, Perché eh, nelle, varie, nelle varie ambientazioni di Dungeons and Dragons, tra cui Grey Oak, Mystara, Forgotten Reams, e tutte quelle che sono diciamo, le ambientazioni canoniche di Dungeons and Dragons, ad un certo punto alcuni personaggi particolarmente malvagi sono stati presi, avvolti da queste nebbie e loro, insieme a tutto il loro dominio vengono presi e trasportati su Ravenloft. Ravenloft è chiamato anche il semipiano del terrore, perché è proprio un luogo dove tutte queste malvagità, tutte queste creature, questi esseri malvagi, vengono radunati all'interno di questo semipiano. Da um, dalle, ad alcune entità che vengono chiamate potenze oscure, forze oscure, adesso non so bene poi com'è la traduzione che, hanno, che utilizzeranno, forse, se mai arrivasse, in italiano E mh, fatta questa premessa potrebbe essere interessante che eh, per gestire una cosa il manuale propone molte informazioni molte idee su come creare il proprio dominio su reveloft quindi come creare un dominio di reveloft in base ai propri gusti quindi anche quello di creare un dominio con l'ambientazione simile a quella del, del manga Berserk potrebbe essere interessante, anche perché eh, si potrebbe creare un'ambientazione, come diceva prima Vale, eh, con, eh, molto politicizzata, con molti politi molte mh, battaglie politiche interne, regni che si fanno la guerra, bande di mercenari che girano e combattono al soldo di chi, di chi offre. Di più mettendo sempre alle spalle di tutto questo delle potenze, delle, delle entità che manovrano come dei burattini tutte le persone che sono sotto di loro. Ehm, questa potrebbe essere una cosa interessante, poi a me piace l'idea di utilizzare D&D perché è uno di quei giochi in cui se tu vuoi crearti il tuo gazzu personale è interessante perché su DD c'è un fattore che in altri giochi magari è meno presente o meno incisivo, che è il fattore crescita. Quindi il personaggio cresce e quindi da diventare un ragazzino che tiene in mano la sua spada, che è grossa come uno stecchino, a diventare il black Swordman uh, di Berserk che tiene in mano la sua mazza draghi è un cammino che viene fatto poi di pari passo anche con il passaggio dei, dei livelli che offre D&D ma non vi sto qui a spiegare immagino che non ci sia bisogno di spiegare come funziona poi D&D ehm, quindi ecco secondo me Ravenloft è un'ambientazione adatta dove si possono creare delle avventure e, de, e il proprio dominio per riproporre delle tematiche simil berserk come ha fatto prima vale volevo fare vedere a tutti il fantastico manuale io ho preso la mia limited edition ah, che tu è sei meravigliosa un, tu sei un porco c'hai la c'è ho preso eh. la mia limited che è un bel manualetto veramente veramente interessante sperando che esca anche la versione in italiano anche così per i meno anglofoni anche più più leggibile più comoda ma ehm, la consiglio a tutti innanzitutto perché è una passione che avevo da quando ero ragazzino fu la mia seconda ambientazione quando iniziai a giocare a D&D quindi avevo 16 anni e giocavamo su Ravenloft, nel vecchio manuale di seconda edizione domini del terrore e poi se evidentemente è stata portata avanti tutto questo tempo e l'hanno riproposta anche per la quinta un motivo c'è è un'ambientazione molto molto valida e molto bella e diversa dai classici Forgotten Realm che sono molto più, molto più fantasy e molto più diciamo allegri fondamentalmente che Cupi e Dark come, come Ravenloft eh... direi che Di pure vale. Ah no, no, stavo aspettando se volevi aggiungere cose. No, ehm, no non ho nulla da aggiungere. Ehm, ci sta, no, eff effettivamente eh, mentre parlavi pensavo a se uno tipo volesse fare, visto che appunto Reveloft è un semipiano, no? Quindi è un, non è un, un mondo reale, no? Con le stesse regole di un mondo. Sì. Eh, quindi ci puoi mettere quello che vuoi dentro fondamentalmente. Uno, uno a questo punto potrebbe fare davvero il, il, il dominio di Griffith, no? Cioè proprio, ah, certo. proprio, lui, sì, cioè sì. proprio lui, no? con quel carattere, con, quel, con quella storia lì, e tu hai il dominio di questo Griffith che viene da un mondo lontano, che appunto or, or, ormai è completamente perso in una spirale di oscurità... Eh, attratto dal, dal, dalle nebbie perché appunto molto affine no? a quelli che sono i signori de del male di Raveloft Ra eh, sarebbe molto figo secondo me cioè proprio far giocare sì. anche mh, il dominio di Griffith eh, a, pe a personaggi che non sono come dire narrativamente consapevoli di Griffith non so se mi spiego cioè che eh. Ok, quindi personaggi esterni così. E come lo faresti il reame di Griffiths? Del terrore di Griffiths? Cioè, che caratteristiche ci avrebbe secondo te? Se, se diciamo, che, diciamo che stiamo pensando una, una one shot, no? E quindi. Eh, sì. no? siamo in questo reame. Cioè, come potremmo capire che è di Griffiths? Di Berserk, secondo te? Allora direi innanzitutto, innanzitutto se deve essere il reame dove Griffith è il uh, signore oscuro direi che lui come personaggio, come signore oscuro è sicuramente il signore di un, di un regno ma viene quasi divinizzato dalla gente che si trova all'interno dello stesso reame. Secondo me è quello che lui ambiva, no? il, suo, il suo grande sogno era quello di ambire al cielo, di diventare, di diventare un qualcosa di, di superiore, di sopra tutti gli altri uomini. È quello che poi in parte riesce a diventare sacrificando però tutto ciò quello che aveva. E quindi sì, secondo me una cosa di questo tipo e poi sicuramente metterei anche una, una, una buona dose di di momenti stile eclissi come sacrifici della popolazione in nome di questo sogno di questo, di, questo, di questo dio che potrebbe essere un bel momento in cui i personaggi ci si ritrovano in mezzo e ne devono uscire in maniera abbastanza violenta sì anzi mi, mi, mi immagino che allora di solito le, le avventure diciamo, lo l'incipit classico di un'avventura in questo mondo è che i personaggi entrano nelle nebbie, no? Cioè, di solito eh. succede così. Sì. E a questo punto sarebbe figo che la nebbia sia l'eclissi, no? Cioè, proprio sia quella la nebbia del reame di Griffith, no? Che in realtà non è nebbia, ma appunto vieni avvolto in questa eclissi oscura, succede il finimondo e poi quando finisce sei dentro il reame e magari... Se uno volesse fare un collegamento a Berserk, ci puoi mettere appunto una ragazza traumatizzata da questo evento che quando verrà salvata il reame crollerà e quindi i personaggi potranno andarsene. Così. Potrebbe essere un'idea. Magari nel momento iniziale in cui le nebbie portano via i personaggi e li conducono all'interno di, di questo reame, potrebbero trovarsi sì, proprio dentro dentro alle eclissi nel bel mezzo di un bel mausoleo di carne non me ne vogliano i, i zimisca di vampiri <ride> ma è più o meno quello che succede nel nel, nel nel manga stesso quindi sì potrebbe essere una cosa una cosa molto molto figa ehm... per quanto riguarda Uh, avevo visto un commento, un commento di Mike che aveva scritto never, never tell me the odds Allora, piccola parentesi che anzi offriamo anche a voi come, come domanda per questo format Non abbiamo pensato ai sistemi generici di inserirli Per, per quale motivo? Perché i sistemi, i sistemi generici sono fatti per questo Quindi non faremo altro che dirvi un elenco no, di cose che... Ehm, insomma appunto il sistema senza ambientazione è fatto per queste robe qua quindi non ci abbiamo pensato Never di the Odds che è pensato per, vabbè, per la fantascienza però in realtà con questo sistema di grande rischio ci può stare eh, eh. potresti giocare una storia ad alta intensità in stile Berserk quindi magari potresti giocare uno dei tanti assedi No? in cui i mostri arrivano e fanno casino e gli avventurieri devono in qualche modo capire come ehm, eh, com allontanare no? eh, questi, questi esseri apparentemente invincibili è un, è un sistema che ci può stare effettivamente eh, non, li, non li consideravamo perché appunto sono si, sistemi liberi però per esempio io direi date per scontato che ognuno di questi appuntamenti eh, comprenda anche giochi come Not the End, perché perché sono perfetti per queste robe qua, cioè nel senso eh, anzi, Not the End ti permette sia di fare di giocare molto sulla parte più emotiva di della storia, il sacrificio, no? Sì, appunto, poi puoi dare davvero un peso a scene tipo mi strappo il braccio pur di andare a sperare di tagliare la gola a Griffith, no? Cioè nel senso mi, faccio, mi, mi taglio il braccio perché voglio essere libero e voglio spaccargli la testa, questo, poi sia fare queste robe qui, sia anche giocare proprio in momenti di grande battaglia, no? Quindi, anche, anche appunto, sempre per prendere scene iconiche, eh, gazzo che affronta i 100 avversari, no? Eh, la quindi, sì, sono sistemi liberi che non abbiamo con consigliato per questo motivo, ma che ci stanno tutti, fondamentalmente, no? Cioè, sono fatti per questo. Io leggevo anche un commento Vai. di Serena. Che ci dice: Oh, peraltro, ricordo che Raveloft potrebbe essere la mia unica occasione di giocare a DD. Quindi, allora, io magari ce lo facciamo, un pensierino. Io ce lo facciamo un pensierino. Quando sarà settembre-ottobre, che avremo anche l'ambiente giusto? Così, una delle nostre campagne potrebbe essere su Raveloft. Sperando che magari per, per sì. il momento sia arrivato anche tradotto, sperando che la Wizard. Si metta al lavoro su, sui suoi nuovi manuali. Insomma, per modo di. Io di mi presto dire, volentieri. Sì, sì, La butto lì. Anzi, proprio incominciando magari proprio il 31 di ottobre, che non so che giorno sia. Adesso controllo al volo. È ah, proprio così? così. Eh? È domenica così. quasi. Però il, però il primo, però il primo il novembre primo... è un lunedì. E lunedì qui esatto. è tutta campagna. Quindi attenzione, att si vorrebbe già eh? un po' pensare. Di... Sì, sì. Bene, se non abbiamo nient'altro da dire su Raveloft, se non avete niente da dire voi, direi che possiamo passare al prossimo gioco. E vi faranno un po' male gli occhi. Quindi attenzione, vi investirà un po' di giallo perché il prossimo gioco è... io ho questa. Aspetta perché è bellissimo. È talmente giallo. Che proprio cambio colore anche io È, fant è fantastica cosa Mork Borg. Borg è un gioco particolare Diciamo così eh, molto. molto particolare Particolare in tutto Anche dall'estetica eh, Levo il giallo ragazzi eh, Perché sennò vi distrugge Veramente il viso eh, Ecco cioè Già da questa frase qui Questa roba qui è berserk No? Cioè, è proprio quella roba lì. Mark Borg è un gioco... È, è anche difficile di scriverlo. Lascerò le immagini a parlare. È un gioco assolutamente... È, è, un, è, un, è un gioco che non gliene frega un cazzo di niente. Cioè, sia dall'estetica sia anche da come, da come sono fatte proprio le pagine del, del libro. Adesso vi faccio vedere tipo una pagina a caso è impaginato in una maniera folle ma non stupida. Cioè non è che è a caso, però tipo questa è la tabella delle armi. Cioè una, adesso non si vede bene, ma un, con le armi infilzate è il danno che fanno. Perché vi consiglio Morkgborg perché l'ambientazione è assolutamente blas, blasfema, corrotta, violenta È un mondo è un mondo morente, un mondo anzi è un mondo morto già. Cioè. Eh, molto Dark Souls anche. Um, Mark Borg forse um, è più, diciamo, uh, come posso dire? Ecco, questa qui è la pagina che descrive i punti vita, per esempio, per farvi capire. Um, è un gioco che punta molto proprio sul... Eh, sull'impatto estetico e sulla violenza estetica come appunto Berserk sempre quindi gli somiglia molto già per questo eh, già per questa cosa qua e, ed è un gioco dove ecco qui poi ne parliamo an anche con voi ragazzi perché perché sono curioso di sapere che ne pensate perché c'è quella discussione sulle scimmie gab no quella famosa che eh, esatto. ecco, che, che è un punto effettivamente che ha senso ed è un mondo appunto morente eh, dove ci sono divinità antiche ci sono mh, papi corrotti mh, è, un, è un casino ecco cito è un, è un fantasy apocalittico nero come Co come la notte, che parla di anime perse e folli in cerca di uh, redenzione, perdono, o le ultime ri, uh, ricchezze in un mondo sporco e morto. Quindi ehm, questo è, è Cioè, è Berserk, questa roba qui. Uh, ci potete giocare, veramente, se, se, vi, se vi affascina la violenza più estetica e proprio quell'aspetto... Proprio la schifezza che si prova in Berserk nel vedere che ne so. Um, adesso il cardinale che ha venduto sua figlia per diventare più potente uh, e così anche come le creature mostruose proprio che, che si cibano di carne. Se, vi, se quella roba lì vi piace, oltre a magari dover pensare di poter insomma vedere Qualcuno, di bra qualcuno bravo No, Insomma scherzo Mi dissocio da me stesso Però, ehm, però questo è il gioco Fatto per voi eh, È un OSR quindi anche lì Si gioca molto sulla mor Mortalità quindi sull'appunto Sul sentirsi delle Nullità in confronto A un, a un mondo che può, può eh, schia Schiacciarvi E i personaggi che si fanno In Morkborg se prendete l'ambientazione sono molto particolari prendo secondo uh, la lista delle Uè, comunque sì personaggi. è un gioco fottutamente, è, fottutamente è metal. heavy metal è metal anzi lento. death metal o black metal anzi più che, sì. più che, più che sì. heavy e eh, proprio io qua, quando l'ho preso in mano ho detto questo è un gioco che non, che non gliene frega un cazzo di, ne, di niente proprio cioè è un gioco che non gliene, non gliene frega nulla i personaggi sono tipo dove cacchio stava? Ecco, tipo c'è il, il, il disertore zannuto Che è un tizio che fra le sue mosse ha delle zanne Praticamente con cui morde eh, C'è eh, lo scarto di fogna No, scusa, lo scarto nato nelle fogne eh, C'è l'eremita esoterico cioè, Ecco, tipo cioè, questa roba qui il reale eh, corrotto, tipo ecco. questa roba qui, è Berserk, raga. cioè questa roba sembra presa veramente da una tavola di, eh, del manga. Quindi, questo come Warhammer Fantasy, è un gioco che già potete prendere, lo giocate e, e c'è già tanto. Um, è un OSR in inglese, purtroppo credo che non verrà mai diciamo tradotto ma proprio perché è impossibile farlo cioè mh, ve l'ho fatto vedere a livello di... ecco questa è la seconda pagina tipo come la traduci una roba così non puoi no? cioè non è fattibile dovresti andare a cambiare tutto il uh, libro quindi non credo che verrà mai lo localizzato è un sistema comunque come ogni OSR che si smonta facilmente quindi anche prendete solo il sistema Um, ci giocate anche sopra proprio Berserk funziona, peraltro c'è la dinamica degli Omen, mi viene in mente ora che è il Bejelit praticamente sì. Sì. No? Cioè, se volessimo c'è un, sì. una meccanica per cui i personaggi possono ottenere delle capacità speciali oltre a quelle che hanno e le potreste tra trasformare nell'equivalente dell'uomo dell che um, eh, appunto che trova il eh, Bejelit che eh, sogna cose più grandi di lui mm, pensandoci ora mentre parlavo mi è saltato in mente che con, Mor che con Borg, con un grande sforzo del tavolo si potrebbe giocare il contrario cioè si potrebbe giocare non le persone che eh, sopravvivono in un mondo di merda ma quelli che il mondo di merda ce l'hanno fatto diventare sarebbe molto interessante è molto difficile perché come ogni campagna con i malvagi è... ci vuole un tavolo sì. di giocatori con le palle quadrate però è un, sistema, è un gioco che si presta molto secondo me no? a, a giocare il contrario cioè giochi la merda nel mondo e non le, le persone che cercano di uscirne fuori come la vedi? secondo me potrebbe essere molto molto interessante Cioè come, poi... come cosa cioè puoi fare una serie e... di persone corrotte o, o proprio anche di mostri cioè di esseri un po' mostruosi, un po' schifosi no? quelle robe che si vedono in Berserk per l'appunto secondo me, secondo me sì e poi con il sistema di gioco anche farli crescere in un determinato modo in cui raggiungono quell'apice che poi sì. in realtà è una, è una caduta fondamentalmente un, è un apice al contrario sì, eh, ma... che archetipi che archetipi utilizzeresti di, di quelli del manuale sì, del manuale per, di Mothborg per giocare i malvagi fra virgolette o in sì, generale beh eh, guarda in realtà tutti perché adesso stavo adesso stavo guardando al volo perché adesso sono tipo 6-7 quindi si vedono al volo il fanged deserter eh, ce l'hai già cioè uno che ha le zanne eh, no? cioè può essere uno che è già è mezzo deforme e trasformato da, appunto dalla mano di dio no? cioè se volessimo giocare proprio sull'ambientazione e, e lo scarto di fogna potrebbe essere un, uno che invece ci sta provando no? magari che ne so penso a un personaggio che eh, che è nato con una malformazione, che, eh, che la mano di Dio l'ha reso, ehm, sì, sembro quasi uno che ne sa, è vero, gra grazie mille Leila, eh, è vero, quasi però, l'importante è sempre dire quasi. La fogna, il, la fo sì, bon. lo scarto di fogna può essere appunto uno che ci sta provando, che sta sperando, no? uno un po' zoppo, così me lo immagino. Uno che sogna, sì, Uno che spera, un sogno, che spera di essere una persona comune. L'eremita esoterico, boh, è, è, è già fatto. Cioè nel senso... è, il cushion, è il cushion forse della de sì? de situazione o forse uno della, della chiesa della chiesa, della luce, no? Sì, il reale corrotto Pure lì non c'è niente da aggiungere Perché direi che già è il suo eh, Il prete eretico pure Cioè davvero lo prendi e, e lo giochi Stavo guardando eh... Anzi ti dirò Forse secondo me è più adatto a giocare A giocare queste, queste figure malvagie sì. Cioè malvace che hanno un sogno cioè l'erborista occulto che era il personaggio che aveva preso Harry se non mi ricordo male per la one shot cioè yeah. l'erborista yeah. occulto può essere uno che sperimenta su no? Sul, sul, sulla, sulla gente povera che spera di andare a che ne so a curarsi e che in realtà però lui fa gli esperimenti fa le cazzate anzi potrebbe proprio che ne so, tipo uno va lì perché si cura e, e in realtà lui prende queste persone e le usa come sacrificio no? le addormenta o, o le paralizza cioè queste cose qua quindi li prendi tutti cioè li, li prendi e hai fatto eh, già eh, i sì. personaggi Sei pronto? non devi fare niente proprio e quindi ecco un gioco che eh, ecco, un gioco che ha un problema secondo Gab che io in parte condivido ovvero eh, se ti esce fra le varie, come è successo tra l'altro nella one shot che abbiamo fatto, eh, se ti esce fra gli oggetti che hai, eh, un... Eh, che era un... No, un bra tipo le, tre scimmie come compagni animali. E un dado no? da quattro scimmie. Ah, mi sembra ah, una cosa giusta, giusto, erano... Okay. ecco. Eh, che poi tu come le avevi chiamate... cioè che storia avevano le tre scimmie tue? più o meno allora solo. le scimmie le scimmie mie no vabbè c'era una, una storia abbastanza, abbastanza macabra e, e, e sconcia che io sinceramente non, non mi sento vabbè. di ripropinare qui su. raccontacela con qui su, delle metà eh, ma diciamo, così. diciamo <ride> che il mio che il mio personaggio aveva un, un rapporto molto stretto con queste con queste scimmie specialmente con una di queste diciamo questa non aggiungo altro, non scendo in particolare, non scendo, perché non mi... Sì, cessivo. erano dei momenti un po' così. Cioè, uno era, era un un cavaliere, un po così. no, che era, non mi ricordo, Sì, musica. uno aveva, aveva, un nome, aveva un nome da cavaliere, quegli altri erano tipo tipo, tipo Rutto, Peto, una cosa del genere, erano, erano dei nomi un po', un po' così. Invece uno era Ser, qualcosa, se non sì, mi ricordo che Ser, ma no? era comunque... Sì, esatto, c'era il nome, un, un nome cavalleresco perché era la scimmia di punta. Ecco, se ti esce in un gioco che ha un'ambientazione che comunque eh, il gioco, se vi capita di leggerlo, anche insomma lo vedete anche dal sito, cioè si prende molto sul serio, non è scemo, cioè non è che diciamo, ah sì, ci sono le teste, cioè, eh, ci sono le persone, cioè... Quando io, apro, quando io sfoglio un libro che ha un'illustrazione come, come questa qui, no? Questa qui della, di questa sacerdotessa, boh, non so, che stacca la testa, con, cioè, non è un... Non è... A me non viene in mente una roba grottesca, comica, cioè, è molto disturbante questa cosa, è molto seria, no? Però ecco, eh, ti escono le tre scimmie, come fai a rimanere serio? Questo effettivamente no? può essere una. Eh sì. Può essere Ma... un ostacolo. Ma infatti quello che dicevamo era che sì, puoi anche inquadrarle in maniera seria: no? il discorso ti escono, ti escono queste scimmie, cerchi di dargli un tono serio, però. Mi ricordo anche il personaggio che giocò il presidente. c'aveva lo zoccolo tipo Martello di tor, <ride> tipo Martello di Thor che lanciava e gli tornava indietro. c'è cioè anche questo, no? Si sì, dice lo, lo zoccolo magico che lancia le zoccolate in testa e mi ritorna indietro come se fosse il Mjolnir. Anche lì tutta questa lone di serietà un po' mi cala inevitabilmente, cioè diventa da sì, serio se a grottesco. Cioè, cambia un po' il genere. Però ripeto, uno magari può sempre trovargli una, un collocamento all'interno dell'ambientazione che, che rende seria questa cosa eh? non lo metto in dubbio, però ecco mi era suonata strana questa cosa quando in realtà il gioco, come hai detto tu, è molto cupo, triste violento, così ci abbia in mezzo queste, queste cose grottesche che gli cambiano un po' aspetto lo, lo rendono un po' più, forse anche un po' le hanno messe per alleggerire, no? Adesso faccio For una... Sì, ci può... Sì, sì, ci può star, Cerco magari. di comparare l'opera di cui parliamo oggi, sì. principalmente, che è Berserk, con, con il gioco. Ad esempio, no, su Berserk c'è Pak. Sì. Pak è un personaggio che è chiaramente messo lì dall'autore, da Kentaro Miuna, per smorzare un po', no? sì. perché comunque Pac e dopo, in seguito, anche Isidoro, che è un personaggio che si aggiunge dopo a, alla compagnia, eh, sono personaggi che sono stati inseriti chiaramente dall'autore per smorzare un po' no? il tema di, di sì, tensione che sì. c'è all'interno dell'opera stessa forse qui viene in, valutata allo stesso modo cioè servono per smorzare un momento il tono già triste e cupo, forse per quello sì no è, mh, ci può stare, è una, è una di quelle tante cose che eh, come tante altre cose devi decidere al tavolo, devi essere chiaro no? e dire ok in questo gioco è contemplata questa roba perché sì, perché c'è, diciamo. Eh, cerchiamo di non mandarla puttane. Cioè, ci può stare, secondo me, anche prenderla. Mh, creare magari dei mo momenti di umorismo grottesco. No? Un po' come appunto che ne eh. so, eh, il tizio che gli si stacca la gamba e cade, no? Cioè mh, quelle robe lì. Però ecco deve essere qualcosa che cioè che, che tutti devono a, a avere chiaro se no ecco abbiamo fatto un party con l'avventura introduttiva e appunto uno c'aveva sto zoccolo che ti dava te c'avevi le, le tre scimmie Harry non, non c'aveva niente di... no era... non mi ricordo cosa stava però ecco escono fuori queste cose effettivamente il rischio che finisca in, in, in caos ci, ci sta però Parte questo, avevo eh, visto un, un commento che aveva scritto: Leila, quando lo proviamo? Quando vuoi, senza nessunissimo problema. E, mh, allora, ultima nota. Poi andiamo all'ultimo gioco della, della, della nostra lista: eh, Morkborg appunto. È di Free League, costa davvero poco, eh, ve lo consiglio perché se è un altro è un gioco abbastanza. Ecco, poi insomma, anche. La quarta di copertina è abbastanza, come dire, è una bella dichiarazione di, di intenti, ecco, se così possiamo dire. Sì. Ehm, gioco sicuramente unico, cioè, o comunque diverso da tanto altro. Fra le altre cose, stanno lavorando a eh, cy Cyborg o Cyberborg, che è la sì, versione sì. cyberpunk di... Cioè, sì. è Morcborg se fosse... Se fosse Sci cyberpunk io non ho idea di cosa, di cosa possono fare di cosa possono posso saltare sì. fuori ma non vedo l'ora assolutamente fuori i test quindi direi che andiamo al nostro ultimo gioco di questa nostra piccola selezione per Berserk che, che forse è davvero cioè, no, il più, il più giusto la per, ciliegina sulla torta per sì, giocare sì, è, veramente proprio... Berserk che è Val Uh, Raven, Le Cronache del Sangue e del Ferro prego Gab ti lascio parlare allora Val Raven, Le Cronache del Sangue e del mondo. Ferro è un gioco nuovo uh, in uscita c'è stato un kickstarter mi sembra la scorsa estate che mm. ha raggiunto è stato diciamo, fondato e hanno e ha raggiunto diversi stretch goal che eh, uscirà a breve, non so di preciso quanto, ma credo mh, nelle prossime settimane sarà disponibile per l'acquisto, che C è, è proprio molto. dichiaratamente ispirato a Berserk. Proprio gli autori, anzi l'autore Alberto Tronchi, ha dichiaratamente detto che il gioco è ispirato a Berserk, che infatti si respira cioè, proprio, proprio le atmosf atmosfere... Proprio, eh di Berserk esatto da ogni, da ogni da ogni parte infatti si dicevano anche la saga ludica di, di Dragon Age perché comunque ci sono anche dei derimanti a Dragon Age visto che comunque anche Dragon Age è un gioco abbastanza dark fantasy sì. almeno le almeno forse no, un po' tutto anche, anche Inquisition aveva comunque quei toni, quei toni dark fantasy forse un, forse un po' meno E il gioco è edito da The World Anvil e Black Box, e eh, utilizza il sistema Monad Echo. È un sistema loro proprietario che prende, da quanto, da quanto ho letto, da quanto ho visto, alcuni spunti per alcune idee dai più famosi mh, Powered by the Apocalypse, e il gioco è praticamente Berserk, nel da frattempo, giocare al tavolo, mostro un, un po' di cover. Insomma, sono abbastanza sì. anche questa. È proprio eclissi. Berserk da giocare al tavolo. C'è proprio un manuale che è il libro delle dell'Eclissi: proprio cioè, un richiamo, direi sì, sì, sì. assolutamente palese a, a Berserk stesso. E vi consiglio di scaricarvi e leggere il quick starter che è gratuito infatti yeah. come si vede qui che lo sta mostrando vale si può scaricare tranquillamente dal sito di, di, di the world anvil scaricarlo e giocarlo senza senza problemi il gioco secondo me è una grandissima figata e è proprio quello che più si presta anche per regolamento per come è strutturato e tutto il resto a giocare berserk a tavola eh, vi leggo solamente quello che c'è scritto le prime parole scritte nel kickstarter adesso vi, vi, vi dubbo 30 secondi la guerra procede inesorabile da oltre 70 anni coinvolgendo l'impero di Erenwald e la repubblica di Dormas in uno sconto fratricida che ormai ha persino dimenticato il perché della sua nascita Mentre la Chiesa della Luce porta sostegno a entrambi i contendenti in cerca di terreno fertile dove far germogliare il seme della fede, dal lontano Est i misteriosi Darokar sbarcano sulle coste, pronti a mettere a ferro e fuoco ogni segno di civiltà. Molti innocenti vivono e soffrono sotto il gioco di un'ala di una o dell'altra fazione, piegati da una furia che non conosce pietà e trova sfogo nelle mire oscure e segrete, della mano sull'abisso una forza lasciva e demoniaca pronta a germire chi è così disperato da vendere la propria anima questa è l'introduzione del quick starter ed è proprio direi proprio berserk preso in maniera letterale e riportato all'inizio del quick starter hanno modificato alcuni nomi ma questo comunque è l'intento dell'autore quindi non è, non è, cioè, è proprio era proprio loro l'intenzione di proporre questo come, come manuale e fondamentalmente è piaciuto perché ha avuto una buonissima campagna sì, stavo, Kickstarter stavo che ha avuto qui, un 25.000 euro oltre a fronte dei... non vedo quelli necessari vabbè comunque mi sembra ah. mi sembra 6.000 una okay. cosa del genere 8.000 qualcosa di, ah, cosa, sì, okay. cosa di Tre, questo tipo 3.000 euro 3000, ecco, ancora meno. Sì, sì, è stata proprio un'ottima campagna. Hanno venduto molto e io aspetto di, di mettere le mani su, sul mio perché secondo me è davvero, davvero interessante da giocare. Su questo, beh, c'è poco da dire tu come lo faresti un gioco che fondamentalmente si ispira, si ispira in maniera così plateale a, a Berserk stesso. Quindi c'è. Questo gioco basta comprarlo, leggerlo, mettersi a tavolo e giocare, perché questo gioco incarna veramente l'essenza di Berserk e del, e del guerriero nero Gatsu, quindi proprio secondo me non sbagliate di una virgola se volete, volete prenderlo. No, poi è... Da quanto ho letto dal quickstarter? Sì, pure... No, no, vai vai. Vabbè, no io. da quanto ho letto dal quick starter, non l'ho giocato l'ho sfogliato però anche il sistema di gioco è molto veloce quindi si presta decisamente bene alle dinamiche del, del manga o a ricreare dinamiche simili quindi direi proprio che è così anche l'ambientazione con tutta confatti diversi, con diversi fronti, schieramenti politici lotte, bande di mercenari e tutto il resto è proprio, è proprio berserk senza... Sì, poi sul qui Start, vabbè, a parte le regole basi, c'è cioè l'ambientazione, è un'avventura e 4PG, classico ormai. Esatto. No, ma poi eh, una delle tante cose che è, che è interessante di Val Raven è che tu giochi proprio una banda di mercenari. Cioè, tu, non sì, hai, sì. tu hai il tuo per, personaggio Sì, ma sei in una banda di, di soldati quindi è davvero appunto l'ennesimo eh, rimando a Bersa quindi gioco che appunto maggio, sì. non è ancora è arrivato solo ai backer eh, ma è, stavo guardando prima è in preordine eh, per chi non sì. ha fatto il kickstart quindi c'è il quick start pronto e Mm, gioco appunto di un autore e di un gruppo di autori italiani che già hanno fatto cose mol molto interessanti quindi anche dal punto di vista diciamo delle regole e de della sol solidità del gioco insomma potete andare sul sicuro secondo me e io direi che Gab se tu non hai niente da aggiungere se, non, se la chat non ha niente da aggiungere Peraltro stavo, stavo pensando che Dragon Age che è simile a Berserk ha un suo gioco di ruolo fra le altre cose Quindi cioè il cerchio esatto, che, sì. che gira esatto. insomma Quindi, esatto. volendo uno può utilizzare anche quello anche quello sì. ora che ci penso e Se non avete commenti e se non avete da dirci voi come lo fareste Berserk Io direi che abbiamo dato quattro proposte interessanti Um, il prossimo argomento quale sarà, Gab? Di che cosa parliamo? Allora, il prossimo argomento è un... tratteremo di un, di un tema del quale io non sono molto, molto interessato, sono abbastanza <ride> disinteressato del, del tema, ma lo faccio solamente perché per fare la puntata su Twitch. Sto mentendo spudoratamente perché <ride> la prossima puntata ci saremo io e Serena e parleremo di Star Wars. Quindi di Guerre Stellari e di come tu giocheresti Star Wars. E di come noi gio giocheremmo Star Wars con i vari giochi, le varie. le vari sistemi che potrebbero essere. essere utilizzabili per ricreare le atmosfere della Galassia Lontana Lontana. Bene. Allora, io direi che allora po possiamo andare a chiudere. Uh, fateci sapere i prossimi giorni, nelle prossime live, nelle nostre pagine, se. Esatto, ma, ma un, una live tu come la faresti? Come la faresti? <ride> <ride> oddio, mio Dio. La, allora, la diamo anch'io, c'è gente che mi scrive così, a ma anch'io. La potremmo fare, la, tipo la live inception di, di, di noi che, che, che pensiamo a cosa scegliere e a come, no? Cioè, anzi, facciamo... La live in cui ci prepariamo alla live che non faremo, però perché, esatto, puro, perché esatto. di fatto, no? Eh, esatto. Tu come bellissimo. lo faresti? Come lo faresti, esatto? <ride> tu come è, un, è un mindfuck incredibile! Eh, cioè, veramente puntata, un mindfuck incredibile. La puntata del primo aprile. Se per aprile saremo ancora vivi, e tipo faremo l'inception. La signora in giallo. Come la faremo? Sì. Cioè, che intendi, Mike? C'è cioè, la signora in giallo per Berserk? Oppure, cioè, tipo che arriva la signora Fletcher nel villaggio con i demoni che hanno ammazzato tutti. E scopre chi è, chi è stato, cioè, non. Esatto. C'è cioè, la è signora lui? in giallo, esatto. Eh, C'è cioè, sarebbe... la mano, la mano di, di Dio che ha paura solo della signora Fletcher, che è l'unica di morire. <ride> che è l'unica che può uccidere la mano di Dio? Una Solamente di... andando nel loro, Nella casa esatto, loro o sì, in posti vicini, limitrofi ecco. a caso sì, sì, sì. di qualcuno di loro. Una one shot di My Little Pony Horror. Guarda, devi chiedere a Harry Mike, che è una grandissima fan di, eh, di My esatto, Little sì, Pony. Se te la vuoi sì. far fare una one shot, direi che si fa insomma. Ehm. Dico una cosa, aggiungo Come no, anche... eh, Ci sarà sul canale, sul canale Twitch eh, Una o forse più Vediamo un One shot di, di Star Wars quindi... Attenzione, questa è una news che non sapete sì, Una rivelazione bam bam bam, no, ne, ne faremo sicuramente attenzione. Ne faremo sicuramente una a luglio Forse a luglio, vediamo Prossimamente comunque Ma diciamo che è in canna Quindi, quindi Star Wars lo, lo porteremo sul canale Anche perché ecco lo adoro quindi e... Semplice Va bene ragazzi Allora, Grazie per averci fatto compagnia In questo esperimento Io volevo controllare se c'è qualcuno Per fare ride Io vedo che qui ci ha scritto Giuliano Quindi suppongo che loro abbiano staccato Altrimenti l'avremmo fatto mi sa volentieri sì. a loro Ok ci sono C'è Nerdcore il buon, il buon Fantoni Allora io vi manderei da loro ragazzi eh, Facciamo un bel... un bel ride a loro Sì Possiamo farlo anche se non siamo affiliati ah. Sì, sì, sì, possiamo farlo Se io, no mandiamo il, il link C'ho il comandino E allora Eccolo qua Va bene ragazzi ehm, Avviene il ride Lei la, la, la tocca piano Chiedendo se la, una campagna di Berserk avrebbe un finale Questo è da vedere Purtroppo non lo avremo Ma forse Um, essendo un amante dell'opera Forse è meglio che rimanga una cosa Una cosa così immacolata Senza un finale Forse sì, da quanto... forse sì ragazzi Da quanto ne so Da quanto almeno dal mio punto di vista Allora eh, vi salutiamo con il ride Unitevi mi raccomando Noi ci vediamo domenica Per gli amici del drago Buonanotte E alla prossima Ciao Buonanotte Ciao a tutti ciao ciao.